Quella del NEET è un'etichetta che sta per NOT in Education, Employment or Training. Cioè un'etichetta che serve per identificare le persone che non stanno lavorando, non stanno studiando e non si stanno formando per un mestiere. Persone che un tempo sarebbero rientrate dentro la grande... Eh, il calderone dei disoccupati, ma che oggi invece, tramite questo studio che nasce nel 99 in Inghilterra, va verso una definizione diversa, perché poi il disoccupato è soltanto eh, chi prende l'assegno di disoccupazione, quindi chi rientra nel fatto di aver lavorato per un po' e poi non eh, lavorare più e quindi rientra in un'assistenza statale di un certo tipo, mentre invece c'è una categoria molto più ampia dei NIT. In Italia, a quanto pare nel 2017 siamo arrivati a mila NIT. E è una categoria molto ampia che riguarda sia le persone che stanno alla ricerca di una prima occupazione che non hanno mai lavorato e quindi stanno però cercando di entrare nel mondo del lavoro riguarda chi fa un mestiere che però non è retribuito che è un mestiere come quello di fare il genitore a tempo pieno e quindi però facendo quello non è quindi disponibile al cercare lavoro o chi magari si sta formando per una qualche professione, ma non fa un corso riconosciuto, non fa nulla di eh, strutturato, di vista burocratico, e quindi anche se cercasse lavoro non sarebbe subito disponibile a iniziare a lavorare perché è impegnato nel fare qualcosa. L'ultima categoria invece sono quelli dei disimpegnati, cioè di quelli che proprio potrebbero lavorare, sono abili al lavoro, ma non stanno cercando. E parlando dei NIT, effettivamente c'è questa categoria enorme, da due, in Italia sono 2 milioni di persone. Però poi, quando si va a ragionare su che, chi siano i NIT, spesso questo termine viene usato anche un po' in senso dispregiativo per identificare non tanto chi non lavora in generale o chi fa un lavoro non riconosciuto, ma piuttosto proprio per cercare chi è disimpegnato, chi potrebbe lavorare ma non sta facendo, chi non sta mettendo in cantiere qualcosa di costruttivo per il proprio futuro. E questo tra l'altro è un aspetto che secondo me è utile andare a approfondire parlando proprio dei meet disimpegnati di quella categoria specifica che sono persone che non è che non stanno riuscendo ma proprio non ci stanno neanche provando e che è una categoria importante da considerare che in Italia consiste circa in 300.000 persone che è un numero enorme, non sono i 2 milioni ma sono comunque un numero molto ampio ed è un numero che va considerato perché poi c'è il rischio che a volte queste persone vengano etichettate in maniera scorretta come è stato fatto un po' di anni fa quando la ministra Elsa Fornero a un certo punto ha usato un'etichetta inglese sempre rimanendo in un inglesismo come NIT cioè usando la parola chiusi che alla fine vuol dire schizzinoso, indeciso, tradotto in italiano. Come se queste persone quindi non è che non riescano, non è che non, non, non vogliono, è proprio che siano troppo schizzinosi, quasi come se fosse un qualcosa di altezzoso, nel non volersi sporcare le mani con il lavoro. Cosa che in realtà non è così, ma è un qualcosa di un po' più complesso che forse vale la pena guardare da un punto di vista psicologico per cercare di capire come funziona e perché no magari anche come provare ad affrontare un fenomeno come questo. Infatti, se andiamo a guardare tutti i NIT, tutti insieme, c'è il rischio che ehm, non si riesca a vedere quello che poi è un profilo psicologico che invece nei NIT disimpegnati forse si inizia a delineare in maniera un po' più chiara. A me in studio è capitato di lavorare con un buon numero di persone che effettivamente rientrano in questa categoria e un aspetto che hanno in comune queste persone tende a essere in generale un forte pessimismo. Ma il pessimismo non nell'ottica le cose tanto vanno male o tanto potrebbero andare male, ma un pessimismo con un sottofondo un po' complottistico, nell'ottica che le cose andranno male proprio per me le cose in generale vanno bene per gli altri ma per me non possono andare bene gli altri in generale o si fanno i fatti loro o sono tutti uniti contro di me o ce la fanno soltanto grazie a degli strumenti che loro hanno ma io purtroppo non posso avere e non potrò avere mai è come se tutto fosse al di fuori del loro margine di controllo e quindi come se gli altri fossero dei nemici, in qualche modo, qualcuno totalmente diverso e alieno con cui non potersi confrontare perché risponde a regole e leggi diverse dalle proprie. Ed è proprio in questo rispondere a delle regole diverse dalle proprie, a funzionare in un modo diverso, che possono sembrare a volte visti dall'interno del mondo del lavoro prima parlavamo del Hezza Fornero, ministro dello sviluppo e delle politiche sul lavoro, quindi dalla persona che più di tutte forse era preposta a ragionare su come funziona il mondo del lavoro, c'era il rischio quindi di vedere schizzinoso qualcuno che non riusciva a entrare in quel mondo o che non provava neanche a entrare in quel mondo. Ma a volte effettivamente c'è la tendenza a etichettare i NIT come persone... Che non ci provano o che si sentono superiori quasi come se fosse un qualcosa di narcisistico nel credersi migliore degli altri il fatto di non sperimentarsi nel mondo del lavoro ma tendenzialmente invece quando si parla e si conoscono persone che vivono un'esperienza NIT disimpegnata e sono, potrebbero lavorare da un punto di vista generico ma poi non ci provano neanche spesso e volentieri non andiamo a trovare persone eh, che si credono superiori agli altri ma anzi persone che si credono che hanno una, una un'autostima molto fragile, molto in bilico, che si basa su delle competenze vecchie e non aggiornate e non adatte al mondo del lavoro, in cui si parla di persone, si parla di NEET, disimpegnati, che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro non tanto perché si credono migliori, ma piuttosto perché hanno difficoltà a confrontarsi con il fallimento. Persone che hanno difficoltà a Stare a contatto con il fatto che poi sperimentarsi nel mondo del lavoro significa fallire, significa non riuscire e questo per loro è devastante dal punto di vista della loro autostima che è così fragile da impedirgli di sperimentarsi con quelli che sono i naturali e normali, primi fallimenti che tutti hanno quando entrano nel mondo del lavoro. In questo senso però quindi non stiamo parlando di persone che si credono superiori e che quindi non si sperimentano perché non si vogliono sporcare le mani, ma stiamo parlando di persone che si sentono profondamente inferiori e che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro perché quello è un contesto che conferma quel senso di inferiorità che riescono a volte a contenere non facendo, che riescono a contenere non fallendo, continuando a sperimentarsi su delle competenze eh, di altro di altro settore, competenze apprese eh, nello sport, nella musica, nei videogiochi, nella lettura, nelle frequentazioni, negli amici, nelle relazioni di coppia, in quei contesti dove riescono a sentire di attribuirsi un valore, mentre invece in una sfida nuova, qualunque essa sia, che in quel caso è il mondo del lavoro, ma potrebbe essere qualunque altra cosa, qualunque cambio radicale di vita, è un qualcosa che gli risulta insostenibile qualcosa che produce emozioni così intense da mandarle in confusione ed è un errore profondo quello di andare a pensare che il problema sia che non c'è una cultura del lavoro perché anzi per diventare un NIT serve una profonda cultura del lavoro unita al pessimismo e al complottismo e a un'autostima molto fragile perché chi non ha cultura del lavoro non ho nessun problema a mettersi lì a dire ma sì, tanto quel lavoro lo vado, lo vado a far male e chi se ne frega, al massimo mi cacciano via mentre invece la persona che vive un'esperienza da nit disimpegnato quei 300.000 di cui parlavo prima in Italia, solo in Italia sono persone che probabilmente hanno una forte e profonda cultura del lavoro che si dicono che se fanno una cosa la devono fare bene non possono accettare di fare le cose a metà, di farle così così di arrivare a non essere già pronti al lavoro ed è proprio questo che li frega e dall'esterno spesso trovano un contesto culturale una società che invece non gli riconosce quel loro desiderio di far bene ma anzi a volte li tratta come degli schizzinosi, degli indecisi che in realtà non ce l'ha di far niente cosa che non è assolutamente così anzi L'approccio giudicante che va a etichettare negativamente dando del nint come se fosse un insulto è un approccio che tende a confermare ulteriormente quell'idea che quell un po' paranoica che eh, siano tutti contro di me, anche il mio ministro del lavoro non mi capisce e mi dice che sono uno sfigato che non ci prova neanche ed è questo un aspetto ulteriormente doloroso che impedisce o rende perlomeno più difficile il fatto di superare una difficoltà simile e appunto per questo, nel, in un contesto di psicoterapia tendenzialmente queste difficoltà tendono a diventare molto più risolvibili, molto più affrontabili, ma non andando a lavorare sul tema del lavoro perché poi se a una persona che non si sta sperimentando sul lavoro, che in realtà ha già una cultura del lavoro che sa già che sarebbe opportuno che iniziasse a lavorare se gli si va a dire che soltanto che deve lavorare, soltanto che si deve impegnare non si sta facendo altro che ribadire l'ovvio, mentre non è questo quello che è importante. In quel contesto quello che serve è costruire competenza emotiva, costruire competenza emotiva per cercare di comprendere meglio se stessi e gli altri in modo tale che quel profondo solco tra se stesso e gli altri, in cui si ha la sensazione di essere totalmente diversi, totalmente peggiori o migliori a seconda del contesto sono bravissimo nel calcetto e poi faccio schifo nel sperimentarmi nel andare a fare un qualunque lavoro che mi viene proposto questa distinzione, questa frammentazione sia un qualcosa che con la competenza emotiva si possa aiutare a colmare in modo tale da riuscire a costruire un'idea più coerente di se stesso e degli altri perché gli altri finché rimangono su un'altra barricata, su un altro versante e vengono visti tutti come ostili, favoriti da qualcun altro o tutti contro di me in qualche modo sono soltanto in un eventuale peso e confronto che non fa altro che aumentare il livello di tensione creando in tutto un senso di sfida come se sia tutto un qualcosa su cui combattere quando invece in molti contesti potrebbe essere molto più utile rendersi conto che, in realtà, di farci la guerra, alla maggior parte delle persone non gliene interessa niente. Ed è appunto questo un aspetto importante su cui lavorare, sull'iniziare a creare maggiore competenza emotiva per iniziare a gestire, prima di tutto, le proprie emozioni che si provano in quei contesti. In, a volte si chiama, questo si chiama anche l'Ocus of Control, avere un locus of control esterno, l'idea che quella cosa è lontana da me, io non posso andare a toccarla, io non posso andare a interagire con quella cosa, quello è un ostacolo che impedisce di anche solo provare a fare quella cosa, mentre avere un locus of control interno aiuta invece a sentirsi più partecipativi nel poter interagire con quel problema, nel poter provare a trovare delle soluzioni, che poi alcune funzioneranno meglio, altre funzioneranno peggio, come, come per tutte le soluzioni. E appunto però... Questo è un aspetto fondamentale su cui si può lavorare in psicoterapia per andare a migliorare quello che è lo status di una persona che non riesce a studiare, non riesce a lavorare e non riesce a formarsi per un possibile mestiere futuro. E' è una cosa che si può fare, ma si può fare in psicoterapia soltanto poi quando il NIT fa un formulo una richiesta di aiuto. Non si può andare a prenderlo in casa e forzarlo perché quello è un ulteriore... Eh, riprova del fatto che c'è qualcuno di ostile che sta venendo a rompermi le scatole mentre io mi facevo la mia vita qualcuno che viene lì a insegnarmi come devo vivere, una cosa che non funziona in questo quindi il, i parenti, i partner, gli amici, su questo possono fare qualcosa possono aiutarsi in modo organico nel favorire questo tipo di richiesta favorire la richiesta d'aiuto o il muoversi della persona verso non sperimentarsi di più o un conoscere meglio se stesso che è uno dei passaggi fondamentali per riuscire poi a uscire dalla dimensione NIT ma è un qualcosa che va fatto in modo coordinato e sufficientemente delicato perché se no se tutti poi si mettono contro il NIT nel forzarlo ad andare a lavorare ci rischio che finiscano per essere un'ulteriore conferma del fatto che sono tutti contro di me e ce l'hanno tutti con me Mentre diversamente se soltanto magari un genitore si mette lì a insistere mentre nel frattempo il partner non lo fa o i genitori insistono e gli amici invece offrono figlio di fuga o il miglior amico eh, insiste ma tutti gli altri se ne fregano c'è il rischio che poi il NIT non faccia altro che fuggire dalle proprie difficoltà spostando la propria attenzione verso chi non gli rompe le scatole, verso chi lo lascia stare nella propria difficoltà che è una cosa che però spesso la persona quando è in difficoltà non capisce, che non è una cosa fatta per affetto, per amicizia, che ti lasciamo stare perché ti vogliamo bene, ma spesso e volentieri piuttosto è un non ti veniamo a sollecitare in quella, nel prenderti cura di te stesso, nell'aiutarti a migliorarti, perché fondamentalmente poi è un problema tuo e non ci interessa più tanto. È più un disinteresse quello che non una dimostrazione di, di bontà e di affetto. E appunto però per questo il contesto sociale è un contesto che può aiutare molto il NIT a formulare una richiesta di aiuto, ma diversamente è un contesto che difficilmente può essere il contesto in cui il NIT riesce a uscire dalle proprie difficoltà, perché è lo stesso contesto che è un po' ha favorito quel tipo di difficoltà. Quindi, che ha favorito quell'idea di cultura del lavoro da cui è determinata l'autostima, che ha favorito quel impegnati in tutte le cose, anche in quelle cose superflue, perché è da lì che si dimostra quanto vali. È quel contesto che ha sollecitato il fatto che la vita in società è soltanto una lotta e un confronto a chi si frega per primo. È quel contesto che ha portato quel livello di conflittualità verso il mondo a un livello tale da creare il fatto di andare a cercare un lavoro, non tanto un qualcosa di normale, quotidiano, ma qualcosa di eroico. Ed è proprio lì che probabilmente quindi si è venuto a creare il problema. Perché poi, appunto, se si parla di qualcosa di eroico, si parla di qualcosa di difficile. A volte si fa l'errore di pensare che motivare un hit sia motivare un ragazzo o una ragazza a muovere i primi passi nel, nel verso il mondo, ma non è così. Smuovere un NIT, motivare un NIT, spesso e volentieri significa, potremmo fare l'esempio che è paragonabile al cercare di eh, aiutare un anziano dirigente di rullini per macchine fotografiche a reinventarsi dopo che ha investito una vita in quel settore e poi la rivoluzione digitale ha fatto sì che i rullini per macchine fotografiche non abbiano più mercato e quindi questa persona a 90 anni si deve reinventare, visto che ha ancora altri 200 anni di vita davanti in proporzione, e a, a reinventarsi a entrare nel mondo del lavoro buttando via tutte le competenze che aveva faticosissimamente acquisito e il problema sta lì il problema sta lì che sta nel fatto che quella persona la stiamo motivando ad andare a lavorare ma sente di star già lavorando da una vita e non è quello l'approccio giusto perché se no gli atti eroici sono rari quelli non succedono quasi mai serve invece riuscire a recuperare una dimensione in cui il quotidiano, il confronto con gli altri le passioni, i passatempi, il leggere, il giocare, il fare sport non siano più visti come un lavoro ma siano visti come un'attività piacevole e, perché no, anche rilassante contrapposta invece a una dimensione del lavoro più impegnativa e più conflittuale perché no? Ma appunto questo è un qualcosa che difficilmente riesce a nascere fuori da un contesto di psicoterapia e perlomeno se non in psicoterapia spesso fa è favorito dal cambiare aria dal cercare da un qualcosa che succede in un ambiente esterno a quello familiare, a quello amicale esterno alla routine ma in uno spostarsi leggermente e nel confrontarsi in termini diversi con un mondo che però se fatto in modo così un po' alla rinfusa, un po' casuale rischia di essere un qualcosa di peggiorativo per questo appunto Lì la dimensione terapeutica è qualcosa che riesce spesso a essere un ponte utile di approccio a una prospettiva diversa su se stessi e sul mondo. E anche in questo caso, anche nel caso dei NIT, eh, chiedere aiuto è sempre il primo passo per migliorare.